questo è passato tre mesi mi sembra, sì. e, no, i risultati sono soddisfacenti, perfetto, e io mi sento tornato alla normalità, se non fosse che ho tolto un tumore che è l'unico ricordo che ho, eh, per il resto mi sento normale, di nuovo alla normalità, Sì, ho risolto non pochi problemi. Eh, è abbastanza bene veloce tra l'altro c'è una cosa che, non, alla fine non me ne sono accorto devo dire la verità tra una cosa anche perché un'esperienza così non pensavo di viverla dico la verità eh, e quindi è stato un lampo io oggi mi trovo qua ma sinceramente mi sembra ieri yeah, c'è proprio una cosa veloce ecco un'esperienza comunque positiva po sì sì sì no, anche positivissima me, eh, sì, molto molto positiva sì perché anche nei rapporti diciamo che non, non si sente nulla di diverso e quindi è stata abbastanza diciamo sì, io, positiva, io ho chiesto a lei ho detto ma noti sì, qualche sì, differenza? Sì, ha chiesto, è vero. Io gli ho chiesto, ho detto sai tante volte si sentono tu vicini, lei mi ha detto tu sei in città, per me è una cosa normale, è un problema come prima, psicologico, no. ecco, e invece assolutamente no non si sente nulla È come se fosse tutto normale ma io non ho assolutamente pensato questo non mi sono posta il problema perché a parte che appunto siamo lì, sì. decidiamo poi sul momento ovviamente di avere il rapporto. Ma no, poi cosa a volte lei non vede nemmeno. Lui, eh, ecco, ecco, diciamo che forse... Magari io girato, fa, ho girato, l'ho già diciamo gonfiato infatti. e mi sono girato che la generazione Quindi lei neanche se Cioè lo, lei non vede proprio neanche... Lo, il, lo, lo fa meccanismo. prima, quindi sembra poi tutto normale. Sì, sì, sì, sì, sì. Come se fosse appunto... Come se non avesse avuto nulla. Ecco, questo. Quindi non, non mi sono proprio posto il problema. Eh, prima c'era il problema sempre eh, psicologico che doveva comunque farsi delle punture quindi prepararsi eh, prima del rapporto, entrare proprio a livello mentale eh, in tutto No, pubblico, era una che cosa era, troppo era, lunga Cioè era una cosa veramente eh, difficile, ecco, no. diventava molto poi complicata Poi devi fare tu l'iniezione, trema e, la mano no, no. E per lui era, era veramente un incubo non si poteva ecco. andare avanti così. E, e poi, comunque avevi, ti se, avevi anche dei problemi no, con beh, le pelle. Tante volte mi, mi bucavo tre che... volte, perché avevo paura di averla fatta nella parte sbagliata, eh, ma così non si può andare avanti. No, no. e una volta non ha neanche funzionato. Eh, una una volta. volta non ha neanche funzionato, l'ho fatta, pari... cioè, non è avevo... successo anche quello cioè, non, non è successo nulla. Probabilmente perché a forza di farle, eh... no, ma poi non è un modo di vivere avevi così, poi... assolutamente no, no, no, no, non si poteva andare avanti così. E ci sono arrivato, ripeto, guardando i video su YouTube di, di, suoi di Antonini, e, del professor Antonini, e lì, lì io ho deciso che... Ma poi la soddisfazione di tutti quelli che l'hanno fatto, cioè proprio visto nei loro volti un volto diverso. E perché non potevo averlo io quel volto lì? E quindi ho detto no, no, devo, devo, devo provare, ho, detto, ho voluto provare a contattarla... Pensavo di non riuscirci perché ho detto io chissà quanti lo contatteranno, ho detto sarà irraggiungibile, invece è stato molto più semplice di quello che, che pensavo. E, è da lì che ho deciso, no, no, devo fare, voglio farlo. Sì. I video mi hanno molto convinto, le, le, la sua esperienza poi... Molto chiaro nello spiegare, lei è stato molto chiaro nel, nello spiegare il, il funzionamento, come veniva fatto l'intervento, ed è importante anche quello. Secondo me, come viene spiegata una, una cosa è mettere sicurezza, non il contrario, cioè nel senso che eh, rendere la persona sicura, e, soprattutto per a me questo tipo di intervento. Sì, che beh, non è, è un gioco, sì, sì, sì è una parte delicata, però a me la sicurezza che mi ha dato il mio medico, che in questo caso è lei è servito tantissimo quella sicurezza lì serve, serve. e lì ho deciso poi lo devo fare ho deciso, senza dubbi e eh, gli altri urologi purtroppo ahimè eh, me lo devo dire non vorrei dirlo, me lo devo dire non sono stati né convincenti ehm, erano vaghi nella, nella cosa, una volta mi è stato detto, ma se lo fa, guardi che una volta che ha deciso poi non si torna più indietro, guardi che non è una passeggiata, ha i suoi rischi, ha i suoi questi, ha i suoi quelli, e lì ti mettono una paura e lì ho perso un anno in più io addirittura a decidermi di farlo, ho ancora perso un anno, però con sì. tutto questo ho detto, no, io devo andare a vedere sui siti che cosa mi propongono, che cosa c'è, non è possibile che sia così, Appunto. e lì i video che mi sono apparsi, puntualmente, sem quasi sempre, erano quelli suoi, di Antonini. E lì ho detto, "boh, vado avanti con questi voglio vederli tutti. L'ho visti quasi tutti, devo dire la verità, quasi <ride> tutti. Tutti quelli che c'erano, che YouTube mi, mi dava, io li ho visti quasi tutti. Oltre a quello ho visto anche le, le, le sue interviste, di altre cose, che cosa? Ho trovato sicurezza in quello. Anche quella di TG, su TG2. <ride> anche sei? quella su TG2, certo, sì sì eh, sì, sì, sì ho visto tutte le, le interviste. Perché poi a me interessava proprio sapere, anche conoscere la persona. Eh, mm. Con la quale mi doveva mettere le mani addosso per fare questa cosa qua, volevo conoscere. Eh, è stata una bella esperienza, devo dire la verità. Partito tutto da, un, da questi video qui e per poi arrivare al fatto concreto. Meno male che ho pensato da solo, mm. meno male che ho pensato da solo, non mi sono Sei lasciato. Poi sì, sì, sì, mm. sì, non, non mi sono lasciato andare. Ho detto non è possibile Por che involgere... mi dicono no, mm. ho detto qualcuno che è veramente capace ci sarà, e in effetti c'è. Probabilmente non c'era tanta esperienza in questi, non lo so, Vabbè, non voglio dire nulla per carità, però l'esperienza conta, non poco. In questo caso qua conta veramente tanto, ripeto si sta parlando di una parte molto intima e delicata penso, soprattutto per un uomo. Quindi non si può andare da uno qualunque e dire facciamolo, no no, io ho aspettato anni e forse devo farlo prima, eh, quando l'ho già conosciuta e il dubbio che mi hanno messo gli altri medici mi hanno fatto ostentare a, a decidermi. E poi mi sono deciso. Un consiglio che se ha problemi di erezione e non riesce a prendere pastiglie, farmaci, va un device per farlo, che non servono, secondo me alla fine a lungo andare non serve veramente a niente, poi se a loro le funziona per carità, ma io penso che è una, una prova di cioè un qualcosa che funziona veramente bene e ti porta alla normalità come se fosse tutto tuo, eh, è proprio la protesi, direi di mettere una protesi però la persona giusta, non da uno qualunque. Di sostenere tranquillamente il marito, di non crearsi problemi, perché nel momento in cui risolve lui questo problema, soprattutto a livello psicologico, lo risolve anche la moglie. Quindi di affidarsi tranquillamente alla scelta del proprio marito.